Bene ragazzi, oggi facciamo provare i giapponesi un po' di prodotti italiani Iniziamo dalla fiesta La fiesta Fiesta Fiesta Fiesta, fiesta. Yey okay. Mm -hmm. ok Ok Ok, okay. Devo dire che per tutti i giapponesi è molto difficile aprire le fiesta Wow Kiki A te si vaschine Nihony Aru Aruke C'è tuo alcohol ga hai teru un po' d'alcol in questa vediamo se le piace Ah Ok Ti piace? No A te non piace? No No okay. sopra e so, andiamo con Naitoum. Molto dolce! Oh, sì? In Giappone, se fanno una, una merendina simile, sarebbe super dolce. Mmm, mm. mm. ok. Buono, ma non è che in Giappone, con le Non è che con le nostre cose. Ossia, il Proseguiamo con i Kinder cereali. Kinder cereali. La Kinder cereali. <ride> C'è le cereali, c'è le cereali, c'è le cereali, c'è le cereali, c'è le cereali, c'è le cereali, c'è le cereali, とじゃ普通。ま、この。オッケー。うん。麦、コンディットこれ<笑> <まあ。笑> <笑> Buono. Oh e adesso il pan di stelle. È venuta l'ora del pan di stelle. Kawaii di show. Sono Cavalleri. Veri cavalleri. Biscotto. Pan di stelle. Sì. Mm, kawaii. Ah. Mm. Mm. Mm. Mm. Proseguiamo con i pan di stella. Stelle. 可愛いでしょ可愛い。キュート。可愛い。パンディステル、イエイ。あ、可愛い。うん。星がついこれ。かわいい。<笑><笑> Non c'è qualcosa di Non c'è il bianco Ah ok, non c'è il bianco Non c'è il bianco Chissà come mai Core stelle Sta Stelle Ma non c'è in Giappone Ah, veramente? Non Buono Italiano dai hanno un casi buono, eh? Ademò, non ha mai aggirato su lui. Ah, davvero? Perché? Ah, non è? Non ha Ha detto che sta di nocciola, in effetti c'è dentro la nocciola nel pan di stelle. <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> non voglio <sono> io. Ma... <ride> Questo me lo avete suggerito un po' tutti. Facciamo provare anche i Ringo. I Ringo! È l'ora dei Ringo! Beh ragazzi, questa è la seconda puntata di Facciamo provare cose buone ai giapponesi. Mi avete tutti chiesto i Ringo su Insta Story. Quindi vediamo: Ringo! Ah, Oreoみたいな感じ? Hi! Ringo! Ringo! Ringo! Apple, Apple, non. <ride> allora se diciamo ringo ai giapponesi tutti pensano alla mela Però non c'è dentro mela Itadakimasu Hai. Itadakimasu Hai. Ringo no, biscuit, Ringo te Si chiama ringo Ringo? Mm. Non c'è mm. <ride> mm. ah, sì, non ha un gusto molto forte, dice la nostra Koshi. Koshi, tra l'altro, è la mia parrucchiera. se stai lì sto. Sì, sì. È un po' normale. Un po' normale. È un po' più bello? È un po' più bello che non Ecco, la cosa che più ha fatto shock i giapponesi è il fatto che non c'è dentro una mela. I Mikado Proseguiamo col Mikado Col oh, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi Hai mai visto un dolce simile? Guriko, a nipponcina che Guriko Guriko Oh, lo vendono sono in Italia questo! Sì, ma c'è stato, c'è un signore che ho conosciuto Giapponese che è stato quello che ha introdotto i in Mikado Ah, ho europeo Wow, pochi, pochi? Mm. Ecco allora, anche la nostra Kumiko ha detto che sembrano i pochi eh, è proprio la reazione che hanno avuto tutti e tre i giapponesi. Eh, è ci ho fatto YouTube, mi ha fatto un po' Oh no, un po' Oh, è diverso: un po' di più. È un po' di È un po' di Sembrano un dolce giapponese che si chiama Pocchi, però il gusto è più forte. Non è che c'è? è diverso dai Poki giapponesi. Cioccolato, non è che è un paese cioccolato ha un'altra Ok, sa di cioccolato straniero. Cosa vuole dire? Non lo so. Abbiamo anche delle mentine Tic Tac al gusto liquirizia: Tic Tac alla liquirizia. Blackです. La liquirizia piace tantissimo ai <laughs> giapponesi. Con il tabù di Honji Minashi. Non mi cura, è nero in dischido. È nero. Ok, black. nanka, questo rimita Sembra una medicina, ok. E con il tabù no. Dici io. Che buono. Buonissimo. Mmm, l'altro mmm eh, l'altro l'altro che sembra un po' di menta che è è che salimenta è ne è un tipo di medicina è di medicina le medicine per la gola in realtà no mm. la tic tac alla la liquirizia ok <laughs> Oh. Mm. Buono? Buonissimo? Oh. <laughs> oh. oh. oh. oh. mm. Commento? Mm. Mm. <laughs> Il retro gusto è un po' strambo. Cinnamon? No, no, è liquirizia. Cinnamon? Hai te? Ok,好き? Hai tenuto. Hai te? Hai te? Un po' di più. Un po' di più? Un po' di più? Sembrano menta, una menta amara. Han detto che in Giappone non c'è questo sapore. Dice che sembra che sia buono per il fisico, ma non so se la liquidizia faccia bene. Però, boh, forse sì. buono! 1 10まで? Mi piace? A lei non le piacciono molto le noci, quindi? <ride> mm, <5 tenni> <ride> ha detto che sono rotte, ma quella è colpa mia, mannaggia Ah, vabbè Eh, però è molto bello E' <ride> molto mm, bello Go è 5.000 euro? Ok Questo è 2.000 <ride> 6点。8点8点うん。8か8 8。ああ。そうね。8点。8点。りんごうーん、4点か4 ぐらい。4。はい、自分結構 Ah, un po' pesante A toccatai? Questo è un 5? Questo è... 7. Questo è... 5. 5? Perché? Nippon pochi no hochi Nippon Ok, solo 5 punti per il Mikado perché detto che i pochi in Giappone sono più buoni Corea, te? Corea, te? Corea, te? Corea, te? Corea, te? Corea, te? Corea, te? Corea, te? Corea, te? Corea, te? 10? te? Corea, te? Corea, te? Corea, te? 5. te? Corea, te? Corea, te? Corea, te? Corea, te? E se non mi piace, non mi piace, non mi piace, non non mi che non mi piace, non mi piace, non mi E ragazzi se siete a Koenji mi raccomando passate da Koshi a tagliarvi i capelli Andate a seguire un po' tutte le tre di bambù Che erano presenti in questo video Spero che questo video vi abbia divertito Ditemi che cosa ne pensate Dei commenti Vi scriverò nel primo commento la mia classifica di questi sei prodotti E ditemi qual è la vostra Un ciaoone ciao. ciao Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei in maggiori digital store